Allora ragazzi, benvenuti al nuovo capitolo, minore armonica, oggi senza basso, che vorrei un attimo eh, spiegarvi in modo più semplice possibile, come sempre, eh, come, si, come si costruisce, come si armonizza la scala minore armonica, cos'è la scala minore armonica, eh, tralascio un po' di, di, di storia, di, di, di teoria per arrivare prima al dunque eh, tanto trovate tutto come sempre nel, nel pdf e la scala minore armonica è ovviamente la scala minore naturale con la settima maggiore e eh, questo perché eh, molto spesso diciamo in, nella musica classica comunque già eh, in antichità sentiva il bisogno di eh, della sensibile, diciamo, della settima che risolvesse su, sull'ottava eh, tralascio appunto troppi dettagli che potrebbero confondervi e passo subito a vedere com'è composta e faccio una manovra eccoci qui, vi ho fatto uno schema che ora vi spiego e eh, allora Innanzitutto queste sono le note della scala minore armonica di Do. Quindi abbiamo la tonica Do, Re, seconda maggiore, Mi bemolle, terza minore, il Fa, la quarta giusta, il Sol, la quinta giusta, la bemolle, la sesta minore e il Si, la settima maggiore. Quindi come si costruiscono eh, gli accordi? Gli accordi sono tutti successioni di terze. Quindi se noi prendiamo tre eh, intervalli di terza di queste note qui si costruisce eh, se partiamo dal Do, si costruisce la prima triade che è questa, Do, Mi bemolle, la terza infatti, e Sol che è la terza di Mi bemolle e questa è la triade semplicemente minore. Infatti, sul primo grado abbiamo la triade minore. Se aggiungiamo un'altra triade: eh, scusate, un altro un intervallo di terza dal Sol eh, al Sol eh, abbiamo un Si sì naturale e quindi eh, una terza maggiore e di conseguenza il nostro accordo sul primo grado è una quadriade così eh, chiamata Do minore major zen quindi questo è il primo accordo che non avevamo ancora scoperto, scopriamo allora di vitale importanza e quindi abbiamo tonica, terza minore, quinta e settima maggiore qui sotto trovate eh, le, le altre note aggiungendo sempre una terza all'ultima nota eh, del precedente accordo quindi avremo accordo a 5 voci, 6 voci e 7 voci e sul secondo grado, quindi io parto dal re, prendo la prima, la terza e la quinta partendo dal re, quindi re fa la bemolle. Questa è una triade e minore, e, scusate, diminuita. La triade diminuita. Quindi sul secondo grado, e aggiungendo un'altra terza, avrò. Punto il, il Do, che è la settima minore di Re, e quindi, come vedete qui, la quadriere secondo grado è un uh, semi-diminuito, un Re minore settima, bemolle quinta, che ovviamente si può scrivere anche col pallino, col, col cerchietto. Ehm, qui, nello stesso discorso di prima, si aggiunge sempre una terza eh, all'ultima nota, quindi se aggiungo un Mi bemolle al Do avrò eh, l'accordo semino diminuito con la nona bemolle, ma questi sono un po' difficili da trovare, quindi ci fermiamo alla quadriade. Sul terzo grado, quindi riparto, vado a vedere le mie note, avrò Mi bemolle, la terza Sol, e la terza Sol si, sì, quindi avrò appunto una triade aumentata, aumentata perché Mi bemolle, Sol è la terza maggiore, Si è un'altra terza maggiore quindi eh, automaticamente il Si è la quinta diesis di Mi bemolle e ci dà la triade aumentata quindi anche questa è diciamo la prima novità che non abbiamo nella scala maggiore. Eh, se a questa triade aggiungiamo un, un altro intervallo di terza quindi se al Si aggiungiamo una terza della scala di do minore armonica, abbiamo il re e quindi sul terzo grado avremo eh, questo bello accordino che non si trova quasi mai perché mi bemolle, major 7 diesis quinto, la triade aumentata con la settima maggiore per farla breve, stesso discorso di prima per 5, 6, 7 voci dell'accordo il quarto grado abbiamo fa la bemolle do per la triade quindi abbiamo un fa minore quindi il quarto grado è minore eh, quindi pari pari alla minore naturale la quadriade è un fa minore settima che abbiamo in mi bemolle e la particolarità di, di questo di questa scala è, è la quarta aumentata quindi è una scala dorica eh, uguale alla scala dorica, però con il quarto grado aumentato. Il quinto grado più importante della scala minore armonica, quello che vi dicevo, eh, beh, sempre preso in press, diciamo, nelle tonalità minore, eh, per, eh, per eh, accordo di dominate, che non abbiamo nella tonalità minore naturale è, eh, appunto, una triade maggiore, ovviamente, sol, si, re, e eh, una triade maggiore più la settima minore, se aggiungiamo una terza al re, quindi fa naturale, eh, ci viene sol, settima. La caratteristica, eh, però, ancora più importante, quindi una nuova scoperta di questo accordo è, se aggiungiamo la nona, che è bemolle, quindi abbiamo G7 bemolle 9. Questo accordo insieme a G7 bemolle 9 bemolle 13 è molto usato nella cadenza del 2-5-1 minore, che sarebbe praticamente un Do. Ressumi diminuito con G7 appunto spesso bemolle 9 bemolle 13, l'accordo è proprio preso da, da questo a questa scala e, e do minore volte maggior seme sul primo grado o do minore semplicemente. Il sesto grado è quello che eh, poi eh, ne, in uno dei prossimi moduli andiamo a vedere come mai mi interessa così tanto. Eh, per ora mi limito a dirvi che si chiama Lidio seconda aumentata, ah, non sono dimenticato di DB. Questa si chiama frigio maggiore oppure frigio dominante. Ehm, il sesto, dicevo, la bemolle lidio, seconda aumentata, o diesis nona, chiamatela un po' come, <ride> come vi pare. Abbiamo la seriade maggiore, quindi la bemolle, do, mi bemolle. A quadriade, se aggiungiamo una terza al nostro mi bemolle, abbiamo so, quindi la bemolle maggior seme. E ovviamente però la nota, il grado che ci interessa di più di questo accordo lidio è la diasis nona che lo differenzia appunto da, dall'accordo classico lidio che ha la quarta aumentata quindi quarta aumentata e nona aumentata e poi sul settimo, scala che io non ho mai capito in realtà come si chiama, però è sempre chiamata superloria diminuita, è molto molto particolare, e diciamo che non ci interessa, la quadriere è, è un si settima, un si diminuito settima, scusate. E detto questo, eh, mi sembra che si può chiamare anche scala diminuita o o altro che ora sinceramente non approfondisco più di tanto, qui ho messo le conclusioni quindi se armonizziamo la scala minore armonica abbiamo sul primo grado una triade minore un accordo minore major 7, sul secondo una serie di diminuita un accordo minore settima abbiamo il quinto, ovvero diminuito, sul terzo grado una triade aumentata l'accordo major 7 diesis quinta, sul quarto grado una serie di minore l'accordo minore settima Quinto grado, triade maggiore, accordo settima, bemolle nona o anche bemolle tredici. Sesto grado, triade maggiore, accordo maggior seme, diesis nona come abbiamo visto prima. E settimo grado, la triade diminuita e l'accordo diminuito settima. Allora, per ora mh, mi fermo qui, sono tante informazioni. Eh, vi ho fatto ad esempio in DO però eh, vale per ogni tonalità possibile quindi eh, intanto abbiamo visto come si armonizza una scala e soprattutto come si armonizza questa scala che accordi ci dà, che triadi ci dà e quindi ci ha fatto scoprire già diversi elementi che la scala maggiore non, non ci dà eh, prossimo modulo andiamo a vedere, a sentire la sonorità che ha questa scala così particolare eh, dopodiché eh, andiamo anche a mettere in pratica per vedere dove usarla, eh, come usarla e quali sono i piccoli eh, trucchetti diciamo così per le successioni armoniche eh, diciamo particolari successioni armoniche particolari dove possiamo utilizzare eh, con qualche piccolo trucchetto appunto questa meravigliosa scala eh, forse una delle più, più belle in assoluto quindi vi aspetto assolutamente al prossimo modulo per ora è tutto eh, buono studio e al prossimo video